Proseguo con la domanda di Antonio sì. Pavolini, che chiede, secondo te, qual è il caso di successo più eclatante di Social TV? Più eclatante addirittura? Sì. Dipende, allora, come app, senza ombra di dubbio, per me è miso. Non mi interessa se GetClue ha fatto tutta una serie di, uh, di partnership con un stra-mega partner allucinanti sia del campo televisivo, piuttosto che dei videogame e piuttosto che dell'abbigliamento anche o del settore beverage. Ma quello che riuscite a fare è miso, mobilitando le persone, a produrre i side show, quindi effettivamente strutturalmente a creare dei, dei contenuti user generated, non, francamente, non ha veramente rivali da quel punto di vista, a livello di applicazioni. A livello invece di uso in qualche modo degli strumenti social per impattare sullo storytelling piuttosto che per creare realmente conversazione intorno ai propri temi è HBO. cioè proprio effettivamente devo dire quello che sono riusciti a fare loro su tutti quanti i loro prodotti è davvero impressionante, cioè il fatto che riescano a far vivere i personaggi piuttosto che in qualche modo a farli interagire con le persone esattamente come se fosse un'estensione dello storytelling. Quindi, in qualche modo, per esempio, uh, loro, <ride> quando ci fu la prima stagione, eh, sì, sempre di, di True Blood, tra l'altro, mi ricordo che facevano questo video che si chiamava The Fans Have Spoken, che di fatto raccoglieva tutta una serie di sollecitazioni, o fingeva di raccogliere tutta una serie di sollecitazioni che venivano da forum e account Twitter vari, e di averle poi integrate effettivamente nella, nelle scene. Però, al di là di quello, anche il modo in cui loro fanno, fanno vivere i personaggi è, è straordinario. Però l'esempio più divertente davvero restano i vari, i vari roast di, di Comedy Central. Io non ho mai, cioè, quella è una roba che si regge, si regge in piedi da sola. Hanno fatto anche in America per il, mh, Saturday, sì, per il Saturday Night Live: hanno fatto tutto un angolo dedicato soltanto alle robe che vengono da Twitter quindi in qualche modo stanno integrando anche in un flusso che è quello televisivo normale tutta una serie di sollecitazioni che vengono da fuori quindi a seconda del punto di vista ci sono vari, vari esempi virtuosi diciamo, dipende, dipende cosa interessa di più no, io li guardo tutti così non mi perdo pure niente però. in Italia ci sono stati poi alcuni tentativi no, di integrare la conversazione anche all'interno, soprattutto di trasmissioni the show must go off ecco. esattamente stavo impazzendo anch'io pensandoci in Italia il punto è che alcune cose sono venute fuori spontaneamente cioè con servizio pubblico piuttosto che già qualche anno fa con Agorà su, sulla Rai, piuttosto che prima ancora insomma con i vari Ballarò eccetera si cominciò a dire oh guarda è figo tutto sommato no? parlare di quello che stiamo vedendo mentre sta succedendo quindi in qualche modo con quel mezzo da lì poi a dire Ah, effettivamente riusciamo a costruirci qualcosa dietro e diverso per quello, i primi tentativi che mi erano venuti in mente in modo più strutturato erano stati proprio, proprio questi esperimenti fatti da addirittura prima ancora anni fa con x2 tv con, con Voyager che mm -hmm. cercava di offrire dei contenuti attraverso un'app eh? mm -hmm. dei contenuti aggiuntivi a quello che si stava guardando quindi in qualche modo a dare un di più a quello che insomma a quello che già si stava fruendo poi più di recente dicevo è anche è stato fatto anche con le invasioni barbariche quindi in qualche modo l'idea è ok magari riusciamo a sviluppare qualcosa che in qualche modo affianca quella visione lì e può generare e accentrare le, le conversazioni degli utenti quindi pian piano si fa poi Bisogna capire dove andiamo a parare, cioè l'Italia comunque storicamente a livello televisivo ha sempre avuto uno sviluppo in parte diverso anche rispetto agli altri paesi europei, ruoli più forti ad esempio della RAI in generale nella, nella vita e nella formazione proprio della formazione in senso di educazione della, degli italiani, soprattutto nel, dal dopoguerra in poi, quindi da capire un po' tutto anche come si sviluppa rispetto agli asset a cui si è abituati. Prendiamo una, una, una serie di HBO e guardiamo un po' che cosa stanno facendo, che stanno facendo delle cose veramente impressionanti e la risposta è impressionante, anche, no? È veramente allucinante, c'è il volume di persone comunque che interagiscono con le loro follie, perché loro li lanciano, però il seguito che hanno è pazzesco, conta ah. anche, cioè, voglio dire, notoriamente HBO è una serie a sottoscrizione, è una serie, è un, un canale sottoscrizione, non è un gratuito eh? uh -huh. perché alla fine potrei anche capirlo se fosse gratuito per tutti eccetera ma lì tra l'altro si basa proprio su una forte, cioè su sulle persone che sottoscrivono che sottoscrivono il canale stesso sì. anche quando loro hanno lanciato HBO Go che in qualche modo c'entra tutti i contenuti e diventa anche un, un punto di riferimento per tutto quello che è legato proprio anche per i contenuti premium quindi parlo non solo della fruzione in streaming poi dei, dei contenuti di video di cui dispongono loro, è stato allucinante pure il successo che c'è stato collateralmente, quindi hai fatto il numero di conversazioni non lo riescono a generare pure quando sono asincrone rispetto alla trasmissione normale delle... Esattamente, no? ma la cosa più inquietante, cioè più strana adesso, ehm, io sto seguendo un caso in particolare, la, la stagione è finita. Eppure, e, e la, e la prossima stagione sarà l'anno prossimo, ad aprile. Che eh, Game of Thrones, ovviamente. No, ho dubbi, guarda. Cosa? Ora hanno fatto delle robe, no, che fossero, che fossero proprio loro. Lì è veramente una macchina da guerra, eh? Sì. sì. Lì, cioè, permiso, Miso, commiso, scusami, quando dovevano lanciare appunto questo tema dei side show, quindi in qualche modo degli show prodotti, collaterali prodotti dagli utenti. E dissero, vabbè, oh, abbiamo fatto un grande accordo con HBO Buona notizia, eh? lo faremo pure per la seconda stagione di Game of Thrones Disse, però, effettivamente, visto che siete tanti fan Loro facevano pure il recruiting, ovviamente, sui vari forum di HBO Piuttosto che sui forum di appassionati O di fan di, di Martin Quindi in generale hanno preso tutto, quindi pure i fan letterari Facciamo che ognuno di voi produce un side show e vediamo qual è il migliore Lanciarono un contest che ha avuto una eco allucinante Quindi metti la macchina da guerra dalla parte e una, una che funziona benissimo dall'altra veramente diventa una roba, una roba incontenibile. Game of Thrones è un esempio fantastico perché loro continuano a produrre, produrre, produrre, produrre. Cioè sono veramente tra i tre casi in assoluto migliori Io mi chiedo cosa sarebbe stata oggi lanciare i Soprano piuttosto che Sex and the City, eh? Se, i loro eh stessi prodotti di, di punta dell'epoca sì, con gli strumenti di adesso, senz'altro. Eh. No, è, è strano perché, cioè, strano, voglio dire, eh, la loro fanbase continua a crescere, anche se manca un anno alla prossima stagione. E le conversazioni su Twitter sono ancora dell'ordine di 20 tweet al minuto. Sì, ma sono impressionanti Io ti dico che tra Ci fu un intermezzo Tra non mi ricordo Quali, quali stagioni di True Blood Che loro lanciarono Quest'hashtag Che era Why waiting sucks Che ovviamente È anche un gioco di, di parole Visto che di vampiri Si tratta loro, ci dite perché? Che magari le robe più, più carine le mettiamo su Twitter? Diceva che idea del cavolo. Che idea del cavolo? Sai quanta gente cominciò a inviare roba con un tasso che era allucinante, tanto che loro a un punto dissero: vabbè, sapete che c'è? Eh? Devo dire che facciamo i migliori dieci, perché altro se li fanno, se li facevano in nulla. Cominciarono poi a fare un flusso tutto strutturato, e ogni volta tra una stagione e l'altra viene rilanciata la stessa cosa. Spontaneamente dagli utenti, che è la roba ancora più impressionante. E non solo lanci l'idea tu ma la riprendono, pure, diventa l'abitudine loro che in qualche modo è, è la norma e ti tiene... Lì, cioè il problema che hanno tutte queste emittenti è come me li tengo fidelizzati da una stagione all'altra, che almeno comunque quei 7, 8 mesi, 9 mesi, 12 mesi ci vogliono. E eh, lì il problema è in parte è risolto, ma l'hanno saputo risolvere. <ride> cioè, HBO ha un tocco magico su queste, su queste cose, è impressionante. Certo cioè, ovviamente fa prodotti di qualità. Quindi, in qualche modo, sai com'è? Se fai Game of Thrones, evidentemente e, so. è anche più facile, Facciamo. diciamo. Ecco. Eh cioè. sì, magari lo stai facendo lo sconosciuto del secondo piano, direi. Quindi, allora, Emanuele, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stata Grazie. qui con me stasera.